Ciao a tutti, io sono Mister Camarium e questo è il mio canale. Oggi voglio parlare di lei. Lei si chiama Si, sì, è una porcellina indiana, l'ho adattata più o meno un anno fa. e Grazie a lei ho realizzato un manuale su come si curano e si alimentano questi animali, che hanno un organismo molto delicato. Purtroppo, perché, perché dico questo, perché purtroppo Prima di lei mi diedero due di questi qua che morirono a causa dell'alimentazione, colpa dovuta al negoziante perché, quando me li ha dati, non mi ha dato delle spiegazioni riguardo a come vanno curati questi animali. Quindi, in descrizione, vi metto il mio manuale e in più vi allego anche eh, il link al forum dove sono registrato io, Amica Cavia. Quindi, un saluto affettuoso dalla da piccola Sisi. E buon giornata a tutti! È importante non dimenticare di like, condividere il video e iscrivervi a questo canale. Guarda un po' che devo fare per campare. Arrivederci!